Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come proteggere, come archiviare un pacchetto RAR con una password quindi in questo caso se tu condividi un file su un sito e qualcuno cerca di rubartelo, è protetto dalla password quindi in questo caso iniziamo prima a creare una cartella io adesso creo una cartella la chiamo prova RAR Clicco tasto destro sulla cartella Add to Archivi, questo qua, è il primo Da qui possiamo bloccare il nostro pacchetto RAR Quindi il pacchetto si chiamerà ProvaRAR.RAR Io blocco l'archivio, su questa spunta Faccio così Set Password Encrypt File Names, questo qua Metto Text RAR punto esclamativo, faccio ok, faccio ok, apro il pacchetto ed eccolo qua. Quindi era la password, text, rar, punto esclamativo, ed eccolo qua. Quindi ricapitoliamo, come fare? Tasto destro sopra, su questa cartella, il primo, quindi aggiungi all'archivio, da qui puoi creare il tuo pacchetto RAR e puoi anche bloccarlo quindi mi raccomando se metti lo set password e non metti questo non si blocca mi sembra così sì. oppure se metti solamente la password senza mettere encrypt file names te lo apri il pacchetto senza mettere la password ok quindi punta, qua sopra metti la tua password e fai ok, mi raccomando blocca anche l'archivio e fai ok. Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo tutorial, una nuova guida nel 2023 su come bloccare un pacchetto RAR con una password, come archiviarlo con una password. E quindi ragazzi se questo video vi è stato utilissimo io vi consiglio di lasciare un like, iscrivervi ed attivare la campanellina. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!